Cracato, craccato, craccato, one shot, mm. fatto, fatto 3, 3, 3, Quanti kill abbiamo? 22 kill 22 kill, solo versus trio, due du, versus trio <ride> Oh, siamo, avevamo una media di 25, siamo arrivati anche a 30 Stiamo crescendo ragazzi, dai oh. Se vincete regalo due sub, pronto, andiamo, giro, giro chi che, che l'ha detto? Eh, che che ha, detto? Che ha, detto che, ha detto che se, se vincete regalo due sub. L'ha detto, ragazzi, andiamo. Eh, ma a me però. <ride> comunque, 7 anno, in pratica Ciro hanno regalato 5 volte le sub. Lui non c'era mai. Non gli erano mai regalata una. Quindi lui è sempre per questo motivo. Quindi Ciro è arrivato il tuo momento per la sub. Andiamo. Con 18 kill, 5 sub. E eh, allora proprio, easy, dai. Andiamo. Andiamo cazzo, andiamo. E ora fa capiamo tutto. Io non so se Terrare qua onesto, eh. Non so se atterrarci ma lo faccio lo stesso Morto uno Eh io sono da solo almeno ragazzi Ma è, è free Che schifo Che schifo la cappa ragazzi Vado via vado via uh, cioè, Vieni da me con è tutto mio. Peccato, One shot fatto! Bro, bro devi venire assolutamente! Arrivo! Senti, ti in campo. Mi serve una mano! Forza, roma! Caccato! Bravo. One shot, on cafe, ho fatto doppio 33 white! Vuoi morire, è Morto. Ah, ma che cazzo! Questo è un altro! Ma quanto lag ragazzi Ma blood Ma Ciri è crashato No Merda No nano, il, nostro, il nostro Compagno è crashato Allora facciamo così Dopo ne riproviamo un altro perché comunque è crashato Però se lo facciamo adesso sono 5 sub Non 2 No 7 nano che facciamo Cioè abbiamo un'altra chance dopo magari Siamo da sole contro le trio sono crashato c'è Shiro non crash ora no ora no gesto. Eh. gesto Non dovevo sono oh, non no a riuscito, vale. no no no no no no no no no niente più no per te ne avete un'altra? Che eh, spiga, no però no no no no no no no no no Cracato, caccato! cercato, One shot! Sniccio. Fatto, fatto! Pulla air! E' qua, è qua, che sniccio qua, snitcho, sto cazzo! Eh, lì colpo! Caccato! Ah! Po'. Oh, no, mi ha detto trombato! Mi ho trombato, fra. Mm. Arrivano, arrivano! Ho il bot Guarda che non mi sembravano tanto svegli in sta lobby. E eh? eh bello. Eh, eh, Comunque che palle cresciare. Che sfiga di merda. Ciao, disco, benvenuto. Disco bullzande. Oggi oh, sto facendo il cazzo di return, lendo a pantano, ho fatto il 90 Gente, gente. Dalla gente. chest. 23. No. Eh, ci ho fatto cosa troppo tardi. Ci ho fatto troppo... Entra, entra, dentro, entra, dentro. Eh, ti devi levare, il blocco, vabbè. Ci ho fatto caso troppo tardi, ragazzi. Ti regalo una un'assemblea che così cambia connessione. Oh, ce la fai, ce la fai. Stanno arrivando, stanno arrivando 5 secondi mi faccio il kit 3 secondi, 3 secondi 2, 1 Craccato, craccato, craccato la dinamo Chiuso no, no. Craccato molto, Fatto molto, molto, molto. Dammi, dammi, dammi Fatto Hai ah, craccato, sono craccato Wow mio dio! Che cazzo abbiamo fatto? Let's go! <ride> Clippate tutto cazzo! Oh, ma c'è gente! Oh mio dio! Oh mio dio! No ma sono dei pierini... Sei da solo, oh, sei da solo! Signore. No, vecchio, è nessuno. un piero, ti prego, veloce, è un guglione. Sì! Finisciteli tutte e due, veloce. Curati, curati, curati immediatamente. Guarda, guarda questo, fatti gli Ok, gg. Veloce blood resta subito. Madonna mia! Siamo troppo, forti. siamo troppo forti, troppo solidi di cazzo, troppo oh, solidi! Non è alla finestra di qua. Eh, Fa rompere la bega comunque. C'è un posto, no? Siamo giocati con oh, Ciro, Clemon. un boxato! White, fatto, molto fatto, molto fatto! Torna, torna, torna, torna, sopra non è tua. Via, via, via, entra, entra, entra! entra. Nice. Pronto, mi stanno una Okay, okay, okay, okay. Occhio, occhio, occhio, rotta, retrosceti, retrosceti, retrosceti! Questa donna! Vieni, tenente! Aia! Faccio questo bit, faccio questo bit, vabbè. Dietro qua, con due. Ah, sono quelli di prima, crackato uno in volo. 27 white! white 4 24. Ho oh, oh, oh. oh, oh, uno contento. Si pusha, si pusha, che dici? Siamo safe. No, ce l'abbiamo dietro, le... ci va. Eh ah, no, io le oderei. Ma stai già salendo vecchio, dimmelo però. Volo in alto fra... Cranco, cranco... Minchia che senso. Tu sei un folgo Occhio, occhio, ci, no. stanno, ci stanno mirando, ci stanno mirando col cieco questi. Collegiamo, mi collego, mi collego, do... mi collego. Mi collego, ti collego, ti collego, ti collego. Ioldo, io io io tranquillo. Collegato. No! Non c'ho mazzo, non c'ho mazzo, non c'ho mazzo, non c'è mazzo Non c'ho mazzo Non posso salire, Fra Vieni, vieni, vieni, vieni Sei? Okay. Vieni, dobbiamo prenderci asso. In aria, in aria, in aria 24 crack Niente. Crackato, crackato, one shot, one shot, one shot, one shot Porco dove? Ah qua sotto, la Vanguard. Occhio, okay, occhio, okay. no no no, ci guarda ancora lo Sniper, ci guarda ancora lo Sniper Collego, Blood Padano, padano 27, 43 Cercato, cercato uno blood Ci stanno sotto, parte. eh Oddio E' No, ma Ok, ok Fra, devi curarti, devi così curarti, così. fra non devi curarti Dobbiamo darlo tutto, dobbiamo urlare Non abbiamo maz, Fra Problemino. Non lo so Salgono, salgono 33 Siamo ancora in 15 ragazzi Ma è possibile? Che cazzo è una custom? Cioè mo che devo fare sta cazzo di sfida Siamo in 15 Ci guardano da là con lo sniper occhio Però non abbiamo dobbiamo prendere il finish Stanno salendo sopra Ora stanno spaccando oh wow! Spreco, Cheiamo, cheiamo, cheiamo. Vai, vai, vai. Affanculo. E pesato? Dentro. Morto, morto. Madonna, siamo troppo forti. Vecchio, clip. <ride> Abbiamo un fulmazzo, fra fulmazziamo. Torni in egg, torni in egg. No, c'era un prete. Cosa ha salire, preso? Si è salito, è salito. Sta scendendo, no, sono, sono scesi, sono scesi! No, no, vieni, vieni, vieni. 33. Uno padavdo. Cilla noi buildiamo, noi buildiamo overbind. Vai, spray, spray, spray, spray. E quindi le fa direndo, non è può fare. E la dai, mi. 33 33 33 crackato, craccato, one shot. Ci tengo che Secondo egg, no, no, secondo egg 33? Sono dei pieni, sono dei pieri fra Sì, non c'hanno mazzo Poi Fra ti troppo mazzo vuoi No no no, no. Cilla, no, sì, no, no, no, vieni collego fino in se, Sì, puoi darmi hard, puoi darmi ardo. Craccato, craccato, one shot fatto! Vai darmi hard, hard, hard, hard Mamma gay Ah io ho preso una kill eh blood Tra poco mi dovrebbe dare Mi collego, il... mi collego Ragazzi, avete 18 kill. Ho Collegato, ho collegato si sì. Treccato? Treccato esatto bravissimo Volano volano Questo in brain drag 36. 6 Raga voglio vedere egg, salite salite egg dietro di noi Blood. 36. 15 finisci sto bastardo Dai non entra na non, non ha più non Tra vasto. devi buildare devi buildare sì, Treccato, craccato one shot Spring a quello in basso a destra Left. Non ammazzo, fra 180, occhio. Oh. 12. Devi salire, sali, sali, sali. Passo, ah, passo, qua, qua, tranquillo. Sopiro, sopiro, sopiro. Castrato, il castrato. Dai, Troppo solo. Droppo, droppo, droppo. Droppati. Si stanno genando eh. Fatto, fatto uno. No, 2v1 2v2 20 26 troppa, troppa non c'ho mazzo non c'ho non, mazzo, non mazzo. vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni serve ancora no no no sono no no no no no no no no no no Safe di qua, ci abbiamo già la nostra build Sfommati, sfommati. Si, si, dove vai? Traccato! White! Let's go! God, let's go! Sono noi. Vino, vino. Ci sta il coso. Quanti kill abbiamo? 22 eh, kill 22 20 kill. 20 kill Solo versus trio Due du versus trio <ride> <ride> <ride> Troppo forti Io E si avere... va su YouTube ragazzi cazzo Due versus trio oh. 22 kill win da soli contro le trio Quanta gente c'era ragazzi? Ma che cazzo era no, custom? No no grazie al B Bravi <ride>